Allora, come da programma, guardiamoci un attimo e commentiamo le soluzioni alla sezione 2 di laboratorio, cioè quella sulle le delle classi, quelli un pochino più complessi, no? che abbiamo visto la settimana scorsa. Allora, il primo esercizio era quello sui voli, no? eh, sulle compagnie aeree che fanno definiscono degli, dei voli tra vari aeroporti e questi voli devono avere un equipaggio eh, con determinate caratteristiche. Adesso non stiamo a leggerlo perché diamo lo scontato che lo conosciamo tutti. Allora, questa è una possibile soluzione che era quella proposta che vi ho proposto sul sito. Guardiamola insieme, se vogliamo poi la commentiamo, la critichiamo, la smontiamo. No, a scopo di comprensione allora vediamo di far, se riesco a far stare quasi tutto se è nella stessa videata sentiamo. allora noi abbiamo le compagnie aeree che operano dei voli no? come dice il testo quindi io credo che il, il concetto centrale di questo esercizio sia quello di volo che cos'è il volo? il volo è un'entità astratta non corrisponde a un oggetto concreto, è ciò che c'è scritto nell'orario. Okay? Nell'orario c'è scritto che l'Italia fa il volo da Torino a Roma, non so se lo faccia ancora, sì, probabilmente, eh, dalle 9 alle, con partenza alle 9 da Torino e arrivo non so, alle 10.35 a Roma. E quel volo è operato dall'Italia con un velivolo di un certo tipo, un Airbus 120, non so, non, so, non è che sia grande o piccolo. quando Alitalia pubblica gli orari non ti dice né chi sarà alla guida di quel velivolo né quale velivolo specifico userà no? perché magari di Airbus 320 che ho detto ce ne ha 10 in flotta e ogni giorno in qualche modo ce ne sarà uno specifico di quei 10 ma a te, non, a te come passeggero quando pianifichi il volo, ma anche l'agenzia viaggi quando vende i biglietti, non interessa sapere né chi lo guida né quale dei dieci aerei verrà messo in pista. Interessa sapere che è quel tipo di aereo perché da per un determinato tipo di aereo so quali sono i posti disponibili a vendere. Per quello mi serve saperlo prima. No, semplicemente perché ho l'informazione sui posti da vendere. Allora, questo, queste tre righe, questi tre classi qua, messe in righe, le possiamo vedere come l'orario i voli offerti dalle varie compagnie che collegano aeroporto con aeroporto quindi ogni volo parte da uno specifico aeroporto ovviamente e arriva a uno specifico aeroporto ok poi del volo io so anche qual è il tipo di aereo che viene usato non so l'aereo specifico. Qui ho due classi che sono tipo aereo e aereo, nel testo non erano espliciti, non era esplicita questa differenza, però dovevamo capirla noi. Il tipo di aereo è il modello del velivolo che viene usato in quel volo e in quel volo, in quella tratta, da quella compagnia, in quell'orario verrà usato sempre la stessa tipologia di aereo. Il volo AZ-1234 usa un aereo di un certo tipo se da un certo giorno su quella tratta venisse usato un velivolo diverso cambierebbero il codice del volo dopodiché ogni compagnia possiede diversi aerei e ciascun aereo è di un determinato tipo quindi di un determinato tipo di aereo identificato dal nome Airbus 320 là ce ne sono magari molti 10 di Alitalia, 20 di Air France 15 di Lufthansa e così via. Quindi un determinato tipo di aereo corrisponde, diciamo così, sui piazzali dei vari aeroporti a tanti aeromobili diversi, fisici. Questi qui, qui non c'è scritto, ma sono identificati, possiamo immaginarci dal numero di serie, dalla taglia, dal nome. Ok? Allora quando dico. che io so qual è l'aereo che viene usato in un certo, in un certo volo, sto identificando la tipologia di aereo. Perché come dicevo, l'orario è due per sei mesi, per tre mesi, quindi non vado a specificare l'aereo specifico. Quando invece il testo diceva, eh, devo sapere se un aereo è in riparazione o no, se è in manutenzione oppure no, oppure se è in volo in questo momento, chiaramente non sto parlando dell'Airbus 120, ma di quello specifico che può essere manutenzione, e quell'altro specifico che invece non è manutenzione fermo, e quell'altro ancora specifico che invece è per aria, perché è già decollato non è ancora per aria, e quindi è in volo. Quindi le informazioni sul fatto di essere in riparazione in volo sono nella classe specifica, l'aereo, e non nella classe generica, il tipo di aereo. Quindi anche qui, come in molti diagrammi delle classi, abbiamo due classi che rappresentano la categoria e l'elenco le singole istanze di questa categoria. Il discorso sui livelli, no? su chi può pilotare quali aerei, è una, è una qualità ovviamente dell'aereo, del tipo di aereo, non del singolo aereo. Se cioè ho un Airbus 320 richiederà un pilota di livello, come capitano, un pilota di livello 2, ma tutti gli Airbus 320 richiamano gli stessi requisiti di qualifica per essere pilotati. Non è che ce n'è uno che è più difficile da pilotare, quindi... No, magari se c'è l'aereo più grande, ha un tonnellaggio maggiore, allora ti serve un capitano di livello 1 anziché di livello 2 per le normative, per la qualifica di guida, eccetera. Però è la tipologia di aereo che lo definisce. E quindi la tipologia di aereo definisce quali sono i requisiti per poter pilotare quell'aereo. Poi il singolo aereo viene usato in, nella, nella singola esecuzione del singolo volo. Quindi volendo, qui non c'è in questa soluzione, il testo non lo richiedeva neppure troppo, però io avrei potuto anche aggiungere una classe in più, se vogliamo, che era il volo eseguito, in cui dico un determinato volo, essere eseguito da un determinato aereo in una specifica data no? tanto per chiarire la relazione tra questi due cioè il volo viene sempre quel volo, inteso come quella riga dell'orario, viene sempre eseguito da un certo tipo di aereo di questo tipo di aereo ce ne sono in giro 10 della mia compagnia ecco, e in questa data qual è quello che ha decollato? qual è quello che è partito? Uno di quelli quindi distingo anche qua classe generale tipo di aereo, classe specifica aereo classe generale volo inteso come l'orario generale da volo eseguito inteso come il volo che è stato eseguito oggi che può essere diverso da quello di domani ma entrambi fa riferimento sempre alla stessa voce di orario generale specifico il generale Tende a essere costante, lo specifico tende a cambiare ogni giorno. Dopodiché, ci sono a questo punto il database dei piloti. Di ogni pilota, so nome, cognome, matricola e livello. So per quale compagnia lavora. Qui, adesso, una relazione lavora 01 perché mi ricordo solamente qual è la compagnia per cui sta lavorando adesso. Se volessi avere anche lo storico delle compagnie per cui ho lavorato, avrei bisogno di una classe di mezzo, contatto di lavoro, come abbiamo già fatto più volte, con la eh, eh, molteplicità molti a molti. E poi il, un pilota ha un determinato livello. Allora, se lui ha un determinato livello, quel livello lo abilita a poter fungere da navigatore in certi voli, poter fungere da copilota in altri voli e a poter fungere da eventualmente da pilota principale in altri voli ancora, il che non dipende tanto dai voli quanto dalle caratteristiche del tipo di aereo che viene usato in quei voli. Quindi io mi dovrei chiedere nel volo di domani, in quel determinato volo, chi può, chi può essere il copilota? Allora come facciamo a sapere chi può essere il copilota? Dato quel volo? vado a vedere qual è il tipo di aereo che viene usato in quel volo, in modo univoco, e da lì capisco qual è il livello minimo del copilota, e è un numero 3. Poi, sempre dal volo, vado a vedere qual è la compagnia che opera, univoca, e da quella compagnia vado a vedere quali sono tutti i piloti che lavorano per quella compagnia. E di quelli seleziono solo... Tutti e soli quelli che hanno un livello maggiore o uguale del livello del volo sotto. E mi dà l'elenco dei potenziali piloti utilizzabili per quello specifico volo. E poi ne scelgo uno. In realtà devo fare questa operazione per il pilota, per il copilota e per eh, il navigatore. Quindi questa relazione non ne sceglie in realtà uno solo, ne sceglie tre con tre ruoli diversi. Adesso, in questo esercizio, quella modellazione la relazione tra pilota e volo sembra suggerire una cosa che a me non piace tanto, anzi, non sembra suggerire, suggerisce, specifica una cosa che a me non piace tanto, è che quel volo lo faccia sempre lo stesso pilota. Cioè, il Torino-Roma delle 9 lo fa sempre lo stesso pilota, perché è un'informazione associata al volo. Con la classe che abbiamo aggiunto adesso, volo eseguito, l'abbiamo messa per maggiore chiarezza, ma magari se ci ragioniamo ci accorgiamo che Ops, è suo, che cosa fatto? è che quello che mi interessa sapere è qual è il pilota che c'è questa mattina sul mio volo, quindi questa relazione effettua è una relazione tra pilota e volo eseguito. Quindi il volo eseguito in questo volo di questa mattina questo pilota era, era pilota, quest'altro pilota era copilota e quest'altro pilota come termine generico come classe era, faceva svolgeva il ruolo dal navigatore. Okay. Quindi rispetto a quella soluzione modellava abbastanza bene. La compagnia volo, aeroporto, l'aereo, il tipo di aereo, poteva essere migliorata volendo, se uno vuole entrare un pochino più nel dettaglio, eh, a, di a distinguere tra il volo generico e il volo quotidiano. Allora a questo punto ciò che cambiava, se io vado a modellare anche il volo quotidiano, eh, devo attestare questa relazione effettua sul volo quotidiano e non sul volo generico. il testo non diceva guarda che il pilota è associato a quel volo per sempre oppure il pilota può cambiare ogni giorno quindi in realtà ci stavano entrambe le soluzioni so, raccontano situazioni diverse no? in questa situazione il pilota viene deciso ogni giorno in altre situazioni il pilota viene deciso ogni tre mesi ogni volta che cambia l'orario quando allora, cambia l'orario decidiamo andare sin avanti quel volo lo fa lui io non so, non ho mai fatto il pilota quindi non so bene come, come facciano i turni No? Le compagnie aeree, quindi non lo saprei dire. Sono due rappresentazioni diverse, entrambe compatibili col testo. Perché il testo non parlava del meccanismo di assegnazione dei piloti, quindi non ci faceva capire da una parte o dall'altra. Su questo dubbio, sì, sì. ma nel testo diceva che il navigatore è opzionale, mentre invece il pilota e il copilota sono obbligatori. Sì, come è reso qua? Cioè, nel senso, quella cardinalità 2-3? non dice solo che ci devono essere due di quei ruoli su tre, però non specifica quali. Allora, sì, allora, eh, mi sto chiedendo come faccio a, a tenere conto del fatto che il navigatore può essere opzionale, ma solo il navigatore può essere opzionale, mentre magari il pilota e il copilota sono obbligatori. No? E se l'unico vincolo che ho è che la cardinalità car sia 2-3, per assurdo potrei avere un volo con il copilota e il navigatore, ma non il pilota. Eh, sì. Sì e basta, nel senso che eh, questo tipo di modello non ti permette di specificare delle proprietà più complesse come quella. Potresti complicare il modello mettendo ad esempio una relazione effettua pilota 0-2, cioè con cardinalità 2, obbligatorio per i due piloti e poi un'altra relazione effettua come navigatore opzionale a questo punto, quindi separa le due relazioni, una da 2 e l'altra da 1 eh, dopodiché questo tipo di vincoli normalmente sono troppo complessi per essere rappresentati in modo puramente insiemistico in questo modo eh? perché dovresti a questo punto per poterlo fare dividere la classe pilota in due sottoclassi eh? la stessa persona può apparire come pilota, può apparire come navigatore quando appare come pilota è obbligatorio, quando appare come navigatore è, è, è facoltativo eh, quindi, probabilmente andando avanti a complicare il modello si riesce a impostare quel vincolo il problema è che il rischio che il modello corretto dal punto di vista formale che rispetti quel vincolo diventi incomprensibile allora in questi casi si preferisce fermarsi a un, a un modello che sia corretto anche se un pochino più permissivo perché ti permette delle cose che non, non vorresti e poi le spieghi a parte no, nel, nelle specifiche dici attenzione che però questo vincolo va intero in questo modo Bisogna sempre, sempre riuscire a capire dove conviene fermarsi con l'aspetto formale e dove conviene diciamo, aggiungere informazioni in più a latere che non complicare è Un modello magari complicatissimo, ma che poi dal punto di vista comunicativo di lettura ti confonde solamente perché poi l'interpretazione la fa diversamente. Sì, dico. Ah, eh, senza complicare, non potrei mettere il navigatore in booleano voce caso eh, ci sia il 2.3 rispettato, come dire, è eh, 0.2. Cioè, vuoi mettere un booleano dove, qua? Sì, per chiamato navigatore. E eh no, non ti aggiunge nulla rispetto al ruolo. Sì, più o meno rendere il fatto che il navigatore, cioè, per no. Perché già addirittura, con questa rappresentazione, cioè, va bene, io faccio quello che suggerisci, quello commentiamo. Tu mi dici, navigatore. due punti boolean no? chi mi infedisce cioè, il problema è che comunque la giri posso fare le peggio porcate Cioè, io potrei qua definire un volo con tre navigatori e li metto tutti e tre boolean vero oppure con tre piloti. con nessun navigatore anche quando magari serve il problema è che io sto cercando di rendere strutturale, cioè con delle cardinalità fissate a priori, un vincolo che però dipende dal valore di un attributo, cioè il fatto che il navigatore sia obbligatorio o facoltativo è scritto in quel numerino lì, non sta nella struttura del diagramma delle cardinalità eccetera, quindi dovrà avere una cardinalità che varia non in funzione della classe ma dell'istanza e non si può. Non si può scrivere qua. No? Non posso avere un, una cardinalità che varia a seconda di ogni singola istanza a cui è applicata. Dice, ne voglio due, però se, se quello verso cui sono collegato ha vale, un certo valore, allora me ne voglio tre. Non posso scriverlo. Lo posso scrivere a parole, in una notazione. Ma nel modello comunque la giri non riesco a fare a meno di non dicevamo, separare nettamente, fare proprio due percorsi paralleli, uno per i piloti e l'altro per il navigatore, quindi anche il tipo di aereo devo dividere in due, il tipo di aereo che richiede il navigatore e tipo di aereo che non richiede il navigatore. Sono vincoli dipendenti dai dati se è un vincolo dipendente dai dati non lo potrò sicuramente rendere a livello di schema sono vincoli che si applicano sulla singola istanza e non sulla relazione tra le classi il tipo di vincolo dipende dal, dal valore che c'è dentro l'istanza questo non lo potrò mai fare, tutte le volte che avete un vincolo di questo genere qua potrete solamente approssimarlo e approssimate sempre per eccesso cioè permettendo di rappresentare delle situazioni che magari non si potrebbero verificare e poi bloccandolo a livello di implementazione di processo sapete che questo modello oggettuale può rappresentare delle cose non valide ma farete un processo che a un certo punto verifica in una determinata azione del processo, si sarà scritto verifica che la corretta composizione perché non è verificato in automatico dal modello Aereo come sottoclasse di tipo aereo si sì, è sbagliato, eh, per un semplice motivo, che quando io ho una relazione classe-sottoclasse c'è un'identità tra le distanze, cioè un aereo è un tipo aereo, ogni aereo è un, è anche un tipo aereo, quindi la numerosità di istanze è 1 a 1. invece qui ho tanti aerei per ogni tipo di aereo, quindi quando avete una relazione uno a molti non è mai una generalizzazione. Passiamo all'altro? Sì, dimmi. L'utilità della classe volo eseguito. L'utilità della classe volo eseguito, mi chiedi, serve per potersi ricordare, differenziandolo, tra qual è l'aereo che ha volato oggi e l'aereo che ha volato domani. Che volerà domani o che ha volato ieri. Però per identificare l'aereo quindi non si vola esatto, l'aereo specifico so che quel volo è stato eseguito allora voglio sapere qual è il velivolo che ha volato che targa aveva e chi erano poi i piloti effettivamente utilizzati nel caso in cui i piloti possono cambiare tutto il giorno, tutti i giorni ogni giorno però anche nel caso in cui il pilota non cambia più il giorno io voglio sapere se sono andato con l'aereo numero 1, numero 2, o numero 3 e poi magari qui non era richiesto se voglio registrare il ritardo il ritardo non è sul volo in generale, è sul volo di oggi, perché domani potrebbe essere diverso. Quindi ogni volta che ci sono gli attributi che cambiano giorno in giorno, vanno a finire nel volo eseguito. Non potevo mettere semplicemente data in volo. Data in volo no. Cioè, lui dice non voglio volo eseguito perché non mi piace e metto data direttamente in volo. Se metto data in volo, io sto dicendo che quando pubblico l'orario, non ti pubblico l'orario che dice il lunedì c'è il volo dalle 9 alle 11, ma ti do l'elenco direttamente di tutti i voli giorno per giorno. Potenzialmente potrebbero cambiare ogni giorno, in modo più o meno pazzoide. Alcune compagnie low cost lo fanno, diventi, eh, diventi scemo a cercare un volo perché lunedì, ma la data martedì c'è alle 10, mercoledì non c'è però almeno quelli hanno comunque uno schema settimanale ti danno l'orario settimanale non quotidiano settimanale ma poi ogni settimana è uguale all'altra se tu abdichi cioè, eh, il fatto di mettere data nella classe volo significa che praticamente stai dicendo la classe volo non mi serve faccio solo la classe volo eseguito e quindi ti dico quali sono i voli che eseguirò forse una compagnia di charter andrebbe benissimo voli eh, che non chiamano più eseguito ma da eseguire ti dico, ok, io ho pianificato questi voli, ogni giorno possono essere diversi, va bene. Non c'è una regolarità, invece in un volo di linea, dice il nome in linea, devo avere eh, una regolarità, dichiarata a priori, e questo lo fa la classe volo. Diventa anche difficile, se io avessi solo la classe volo eseguito, rappresentare eh, dei voli che non ho ancora fatto. Se la classe volo è bella, perché io posso dirti, ci sono questi voli. Poi magari non è ancora decollato nulla. L'aeroporto non esiste neanche ancora, ma sono pianificati, sono lì. L'esistenza di un'informazione indipendentemente dal fatto che l'evento sia già avvenuto. Il volo eseguito non c'è ancora. Ma io so già che quando sarà sarà lì. Sarà in quell'orario, sarà in quella parte. che la compagnia istante per istante l'aereo in Sì. Questo Boolean basta per, per questa cosa? Allora, sull'informazione che un aereo sia istante per istante in volo, eh, noi l'abbiamo la modellata semplicemente mettendo appunto il Boolean dentro aereo. Questo mi dà l'informazione, mi dà solo l'informazione istantanea. Quindi, noi immaginiamo che tutte le volte che un aereo decolla, il sistema informativo vada a mettere quel Boolean a vero e tutte le volte che quell'aereo, aereo specifico, a terra, va a rimettere quel Boolean a zero. Quindi in ogni momento io ti so dire chi c'è in volo. Se mi chiedi chi c'era in volo 10 minuti fa, non te lo so dire. Quindi se io volessi avere non solamente l'informazione su, sul fatto che un aereo sia in volo o meno, ma sullo storico, allora non, non, non, non, mi serve più questo, non mi basta più questo, mi serve avere una classe separata con un'ora di decollo e un'ora di arrivo per ogni singola operazione di decollo e arrivo, con relazione a uno a molti esterni. Questo mi dà il dato istantaneo. Ok, vediamo l'altro. L'altro era quello sui tirocini. Allora, tirocini che cercava di scimmiottare l'effettivo processo che voi avete seguito l'anno scorso, chi di voi ha fatto il tirocinio qua. Eh... Interagendo col docente, con l'azienda, con lo stage and job, eccetera, eccetera, per riuscire non tanto a svolgere il tirocinio, quanto a farselo registrare e avere tutti, tutta la carta a posto, no? Normalmente c'è più lavoro a mettere a posto la burocrazia che non fare il tirocinio vero e proprio. E qui abbiamo provato a descrivere, in parte copiandolo anche dalla guida dello studente, in parte descrivendolo a modo nostro, quel processo. E quindi poi c'è anche l'aspetto di processo dopo. In questo esercizio veniva richiesto solamente di fare la modellazione concettuale. E qua era, ehm, essendo molto più immateriale come processo, perché non c'è l'aereo fisico che è una targa, i gradi di libertà nella modellazione qua sono molto più elevati. Lo puoi concepire e pensare in modi diversi. quindi le soluzioni possono anche essere più varie. No, chiaramente, eh, stanti alcuni punti fermi. Allora, qui ci sono vari momenti, ci sono almeno tre momenti. C'è un momento in cui le aziende propongono i tirocini. Un momento in cui li divido così, perché... Perché? Innanzitutto c'è una separazione netta tra ciò che propone l'azienda e le richieste che fanno gli studenti. Dopodiché il discorso delle richieste, io potrei fare una richiesta, vedermela negata, fare un'altra, non me la firmano, eccetera, eccetera, poi finalmente ce n'è una che va in porto. Quando va in porto, allora a quel punto l'approvazione, l'esecuzione e la registrazione del tirocinio avvengono in tempi diversi, ma in realtà fanno parte di un'unica entità che è il tirocinio finalmente approvato. Quindi forse la difficoltà, più la difficoltà, la diversità di modellazione di questo esercizio stava di più nel pensare che la, la richiesta e il tirocinio fossero la stessa classe oppure due classi diverse. Andavano bene entrambi i ragionamenti, che la richiesta e il tirocinio facessero la stessa richiesta, e la stessa tirocinio oppure mettevano tutti nella stessa classe. Questa forse era la, la, la differenza maggiore che, che si può riscontrare nelle varie... Eh, Soluzione. Ma vediamo qua come è stato modellato. Allora, qui c'è una proposta fatta da un'azienda, un'azienda pubblica una serie di proposte, ciascuna proposta è fatta essenzialmente da un progetto formativo e l'azienda identifica uno dei propri dipendenti come tutore aziendale per quella proposta. Quindi, in qualunque momento dell'anno: l'azienda la, ehm, la può aggiornare l'insieme delle sue proposte che vengono pubblicate sul sito. Scusate ma questo lo cancello perché non sono per niente d'accordo. Eh, no, nel senso che è molto meglio avere sempre come classi piuttosto che come attributi. Anche perché l'azienda deve essere riconosciuta, aveva una convenzione firmata col Politecnico, eccetera, eccetera. Nel testo non era esplicito, però. Se, se, se metto un po' di conoscenza, diciamo, di dominio del mondo reale, il fatto che l'azienda dipendente sia un attributo della proposta <ride> mi piace poco. Ok, e l'azienda ha pubblicato queste tirocini, dopodiché sono lì. Gli studenti possono andare a fare domanda. Quindi tu cosa fai? Vai, vedi i tirocini, dici questo mi piace, lo voglio fare. Studente, sei tu e richiede un tirocinio, quindi fai una richiesta. La, richiede, la relazione richiede non va direttamente verso proposta. Okay? Non è una relazione diretta tra lo studente e la proposta. È una classe in più, questa che chiamate tirocinio, immaginatela come il modulo, il modulo online, il modulo cartaceo è uguale, in cui io scelgo di voler fare un tirocinio. E quel tirocinio è scelto da me e è scelto chiedendo di farlo secondo quella proposta, farlo per quell'azienda con quel progetto formativo. Non è direttamente una relazione tra studente e proposta perché la richiesta di questo modulo ha molte informazioni in più, oltre a studente, questo studente ha richiesto questo. Ha informazioni sul fatto che quando quando ho fatto la richiesta, se è stata approvata, se è stata firmata eccetera eccetera ok quindi questa è la classe centrale che nasce come richiesta di tirocinio immaginiamo lo studente richiede un tirocinio e specifica semplicemente io voglio fare questa proposta, voglio, vorrei fare un tirocinio numero 27 che corrisponde a quella proposta dell'azienda questo viene, nasce questa classe con verificato false e tutti gli altri campi vuoti praticamente. Poi cosa succede? Succede che lo stage in job verifica se tu hai i requisiti, non diceva il testo per poter fare il trucchino. Nel caso in cui eh, tu abbia i requisiti, questo verificato diventa vero, e quindi tu studente potrai andarti, andare alla caccia di un docente che ti farà dottore accademico. Quando hai l'accordo col docente, e questo andate a cercare, mettete d'accordo col docente, sono totalmente fuori da questo sistema. Lo, li telefoni, gli mandi una mail, lo aspetti sotto casa, gli tagli le gomme, quello che vuoi, e a un certo punto lui dice va bene. Va bene vuol dire che tu vai a casa e inserisci il suo nome nel sistema. Il suo nome non come stringa, ma prendendolo dall'elenco dei docenti. Infatti il docente non c'è qua tra gli attributi perché è identificato attraverso una relazione esterna con la classe dei docenti. No. Qua cerchiamo di costruirlo nel senso cronologico che cosa succede. Ovviamente poi il modello concettuale non ha più un'opzione nozione del tempo, alla fine ci sono tutti gli attributi lì, anche se noi sappiamo che verranno valorizzati, popolati solamente un po' per volta. Eh, questo potremmo descriverlo solo, ah, sì. avete fatto ieri col modello di processo. E quindi a un certo punto lo studente ha identificato qual è il docente, quindi ha popolato questa relazione, che vedete che è una cardinalità minima 0, perché appena ho fatto domanda non c'è ancora il docente. Poi quando sarò verificato potrò indicarla e quindi uso la cardinalità 1 per dire ok, il tirocinio è legato a un docente. Il docente a un certo punto lo accetterà e il tirocinio può partire. Quindi quando il docente accetta lo stage and job fissa la data di inizio. E da questo momento in avanti io smetto di chiamarlo proposta di tirocinio e lo chiamo tirocinio, perché è effettivamente iniziato. Ecco, quello che avrei potuto anche fare è fare una classe diversa, proposta di tirocinio legata con tirocinio, che è una relazione 1-1-1 opzionale, nel senso che il cliente fa una richiesta, poi questa richiesta può sfociare in tirocinio oppure no e nella perse richiesta avrei messo verificato e, e docente probabilmente. E tutti gli attributi, altri attributi li lascio dentro tirocinio perché la data di inizio, la data di fine il voto hanno senso solamente per tirocini che sono stati effettivamente iniziati, approvati per davvero. Però è uguale. Qui abbiamo una classe che ha tanti attributi di cui alcuni opzionali, nel senso che non verranno valorizzati finché nel caso in cui... Eh, il tirocinio non venga eseguito perché è stato rifiutato oppure due classi separate di cui la prima classe c'è sempre perché corrisponde alla richiesta, la seconda classe può comparire se il tirocinio è stato approvato quindi anziché avere diciamo, una classe con tanti attributi opzionali ho una classe e un'altra classe opzionale come classe cioè la seconda classe sarà opzionale e quindi tutti i suoi attributi possono esserci o non esserci è una questione di diversi punti di vista ma rappresenta la stessa informazione eh, poi dicevamo no. tutto, tutto il resto avviene alla fine del tirocinio durante il tirocinio non devo fare altro che registrare le presenze data, ingresso, uscita firma studente, firma tutore. questo boolean che cos'è? ovviamente la firma non è un boolean ma è il sistema informativo a cui è stato detto che sa se lo studente ha firmato quella singola presente di quella singola data e se il, tut il tutore aziendale ha firmato in quella singola data ovviamente chi c'è lo studente qui c'è univoco trovo il tirocinio univoco trovo lo studente e viceversa tutore aziendale, tiro il tirocinio univoco trovo la proposta univoco trovo il dipendente quindi non ho bisogno di segnare il nome di di chi sono queste persone, so già chi sono. Questo boolean, processo non è descritto nel dettaglio, per come sono fatti i tirocini adesso, cioè con la firma su carta, significa che qualcuno, tipicamente l'impiegato dell'ufficio di del stage and job alla fine del tirocinio, va a vedere che ci sono le firme e mette sì, l'ha firmato o si l'ha firmato. Adesso qui addirittura la firma, dovrebbe mettere un sì per ogni singolo giorno, controllare la riga per la riga. Per come è modellato qua. Eh, perché conferma che da singolo giorno è stato firmato e così è perché deve esserci la data in ogni giorno e quindi perché per il sistema informativo possa dire c'è la data in ogni giorno c'è qualcuno che deve accertare che la data è stata messa in ogni singolo giorno in una futura evoluzione in cui magari ci sia la firma digitale allora può essere il sistema informativo stesso a mettere un attributo booleano vero a quella, a quella firma quando penso, il lo studente o il tutore aziendale, attraverso la, la procedura di firma digitale, firmano, quindi non c'è più bisogno dell'impiegato che controlli perché è stato firmato digitalmente a monte. Okay? Quindi la firma fisica non serve, è su un pezzo di carta che verrà utilizzato da qualche parte. Ciò che serve al sistema informativo è sapere se è stato firmato, la conferma che sia stato firmato. E poi alla fine del tirocinio cosa succede? Ci sono le valutazioni, quindi sono i questionari che vengono erogati e alla fine l'azienda eh, compila un questionario, lo studente compila un questionario, da questo modello concettuale, così come è stato descritto, non viene salvato il risultato del questionario, cioè cosa hanno scritto, ma semplicemente che sia stato compilato, si verifica che sia stato compilato se l'azienda ha detto studente bravissimo oppure studente carciofo non lo sappiamo sappiamo però che l'ha fatto e quindi la presenza del questionario aziendale e del feedback dello studente permettono al docente di registrare il voto quindi poiché il tirocinio ha a questo punto un 1 su questa relazione, c'è cioè il questionario aziendale e un 1 su, su questo studente allora a livello di processo permetterò al docente di dare il voto e quindi valorizzare questo ultimo attributo il voto del lavoro. Ovviamente il docente per dare questo voto dovrà vedere la relazione, dovrà sentirsi con tuttora tutor aziendale, eventualmente vedere, io lo chiedo sempre ad esempio una copia del questionario fatto dal tutor aziendale in modo che da vedere qual è il giudizio che l'azienda ha dato sul ragazzo o ragazza, ma tutto questo viene al di fuori di questo sistema, via email, via telefono o altro. dubbi? mi è sembrato più facile questo dell'altro? o sono più tardi adesso di prima? più tardi ok ci vediamo martedì no no martedì è il primo novembre non vi voglio male ma non vi voglio vedere